onde evitare di svegliarmi e di ritrovarmi perso cavalco l'onda della moda e del successo di qualcun altro il giorno d'oggi lo vivo chiuso a casa ma con l'accesso alla rete al caldo e al sicuro protetto dalle mie password esploro un mondo di cazzate sul mio schermo lindo navigo senza limiti non su un naufrago mi struisco Dicono, i negri abbiano il ritmo nel sangue, ma non distinguo un tunisino da un lidico, una danza turca dal limbo. Tomba dei miei fratelli e via di speranza per la mia vita. Tra l'Africa e l'Europa c'è di mezzo un mare nostrum di fatica e sicché sì lasciar la propria terra è per ognuno doloroso ed io l'ho lasciata in mano alla guerra e sicuro non ritroverò casa su un barcone senza padroni che è una scialuppa di salvataggio in balia del freddo e delle correnti navigo e così anche lo sguardo tra le luci del cielo cerca catarsi, non sanno placarsi la nausea e la fame da tanti giorni e tante notti d'averne perso il conto in viaggio e il tempo sembra infinito alla speranza d'arrivare. E mi sarebbe dolce persino il naufragare in questo mare e magari venir pescati dalle reti di un salvatore. Vedo le stelle. Ma d'un tratto, aspetta, sono luci di città quelle. Grido, senza forze, e la, vo... e, la... e la mia voce è rotta. Un attimo e poggio il piede sulla costa, e già più non sento la culla dell'acqua. E sembra il paradiso, già, ma odo l'eco di urla. Non prendo decisioni che non siano indotte dai poteri forti. Qualcuno mi salvi. Mi salvi, mi salvi. Le loro bocche sono mute, e gli occhi distratti a fotografarmi. Sono le loro anime, quindi, ed urlano come ventriloqui. SALVAMI! Ma cosa vuoi che ne capisca? Io in questo stato sono appena un clandestino sono appena un rifugiato e tra questi disperati spiriti si distingue un omuncolo un po' ridicolo sembra un eunuco ben vestito Penso sia il politico di facciata di turno venuto per darci il benvenuto nel suo paese con un annuncio e presto si sarà tolto di torno. Signori miei, che non si dica che io sia qui per comandare, anzi, per ordinare. Qui vige il nuovo controllo mondiale. Non conta il tuo colore, che tu sia bianco-marrone, o il tuo valore è uguale, che tu sia cornuto o transessuale, noi a te apriamo... Le braccia e una volta aperto il tuo conto in banca ti daremo un abbraccio virtuale ed un cellulare anche. Vedrai che di nient'altro potrai sentir la mancanza. Mancanza. A tal parola fa un sussulto la mia panza. Mi volto verso l'orizzonte come a misurar la distanza della tratta, e sugli scogli scorgo di lato un ragazzo che dalla faccia sembra un poeta scanzonato, che ha fatto le l'elemosina e non ha visto un quattrino. Gli domando se è d'accordo col politico di prima, e lui mi dice che non l'ha votato. Che il voto dell'elettorato è distante dal risultato. Lo ascolto e sbalordisco, ma mi distraggo, i discorsi non saziano, i morsi dell'appetito allo stomaco contrito, così domando se ad ha da darmi un posto e un pasto caldo, e lui. Mi risponde con una terzina. Se sei buono e me lo chiedi, aperta è la mia porta. Ma della tua pelle e della tua fede, non pensar che non mi importi. Soddisfero la sete a chi la sua storia mi racconta.